Assemblea, sta calmo, sta calmo, sta calmo. calmo. Sono, sono state fatte delle affermazioni un po' gravi, quindi la Presidenza gravi. ritiene... Gravi che io voglio, gravi, voglio incensurare. Persone, ci sono persone che non fanno Capito? parte di questo consesso, quindi prego la parola al Sindaco Leopoldo di Gironi. Ma quando dalla polemica politica si mette in dubbio l'integrità morale dei soggetti seduti qui, ma anche di tanti altri che sono in questo consesso, io credo si passino i limiti. Qui si è parlato di sistema, il sindaco, gli assessori, la giunta, quella di adesso e quella di prima. Non appartengono a nessun sistema, tutelano gli interessi della città e la storia di ognuno di noi sta lì a testimoniarla. I bandi non vengono aggiustati, non so se il dirigente Todini nella sua... Storia è venuta in contatto con cose di questo tipo, le assicuro che in questa amministrazione, per quella che è di mia responsabilità, non rispondo naturalmente del passato, i bandi vengono fatti secondo quelle che sono le regole di trasparenza e gli elementi che ha dato l'assessore di essere anche stati messi nelle best practice dal Ministero dei beni culturali, è indice che stiamo facendo le cose per bene, anche se politicamente possono essere considerate errate, ma politicamente. Per quello che riguarda, infine, infine, infine gli ex assessori di sei anni fa, credo che sia vergognoso che in quest'Aula si continui ancora ad offendere persone che hanno fatto il loro percorso politico pubblico, in netta trasparenza e che appunto ormai da tantissimo tempo stanno al di fuori di queste dinamiche. L'assessore Berrettini ha tutto il modo di difendersi da sola, io sono orgoglioso di essere suo amico e collega di partito e la sua vita pubblica è specchiata come quella di tutti quanti gli altri.